Ben ritrovati a Sinergie Day, benvenuti da Diego Caponigro, finalmente io non vedevo l'ora di iniziare e ritrovarvi tutti quanti ad un evento davvero davvero speciale, siete in tantissimi che ci state guardando, sono davvero molto molto felice. Allora, Gerardo, vorrei ringraziare Gerardo perché mi ha dato un compito veramente difficile, veramente arduo, quello di commentare un sondaggio, un'idea bellissima che ha avuto Gerardo insieme a quelli di casa.it, geniale. Ma non è un sondaggio qualsiasi fatto così a caso. Eh, hanno dato in mano uno strumento molto molto particolare agli agenti immobiliari, quasi paranormale: una bacchetta magica e allora io voglio commentare i risultati di questo sondaggio insieme al direttore commerciale, direttore delle vendite di Casa.it Giorgio Ferenaz qui al mio fianco Ciao Giorgio, Ciao benvenuto Diego. Grazie Diego, grazie Allora Giorgio, io ho parlato di un sondaggio davvero speciale quindi adesso hanno delle aspettative altissime ci vuoi spiegare l'idea da dove arriva e il perché? Assolutamente, si parla sempre di andare oltre quella che è la realtà per capire il futuro e noi cosa abbiamo fatto? Eh, ci siamo interrogati siamo in un momento molto importante che è appunto una trasformazione digitale che sta investendo il nostro mercato e a questo si è aggiunto anche un momento difficile che stiamo vivendo, quindi ricco di incertezze, ricco di preoccupazioni e quindi ci siamo proprio chiesti gli agenti immobiliari, i nostri clienti, i nostri colleghi, cosa farebbero in questo momento se avessero una bacchetta magica? e la cosa migliore è stata chiederla loro certo. e quindi l'abbiamo rivolta a loro questa domanda infatti abbiamo fatto questo sondaggio su un campione di circa 300 nostri clienti che si basava proprio su, su queste logiche dare a voi la possibilità avendo la bacchetta magica di capire cosa si potrebbe muovere se avessi la bacchetta magica eh, ripercorre anche un altro sondaggio che abbiamo fatto eh, diverse settimane fa verso i nostri utenti che era la casa che vorrei la casa che vorrei ci ha... Eh, mostrato come gli utenti in questo momento proprio anche ancora più di difficoltà hanno urlato una necessità, una necessità di cambiamento anche da parte loro e lo, lo, lo vediamo anche da, dai dati che ogni giorno registriamo sul portale Casa It infatti quello che abbiamo visto è stato un, uh, un cambiamento proprio de, nelle ricerche mh, sia dalle tipologie, vediamo ad esempio che le ricerche dei, eh, la domanda dei trilocali, soprattutto delle grandi città eh, Milano, Torino, sta crescendo e sta crescendo talmente tanto a discapito proprio dei bilocali da avere ora una domanda maggiore dell'offerta. Il sondaggio, i nostri utenti l'hanno detto chiaramente, stanno cambiando il modo di cercare casa cercano più spazi, eh, cercano aree verdi, cercano di allinearsi al loro stile di vita e questo è anche legato a che cosa? alla possibilità e alla volontà anche di uscire dai centri cittadini pur di avere una stanza in più per lavorare perché sempre di più si lavora in casa pur di avere eh, la vicinanza ai propri hobby, la ricerca quindi di parchi sono disposti a uscire dal centro, è un po' un'inversione che vedevamo lo vediamo proprio nelle ricerche che fanno, si riduce un po' la ricerca sui bilocali e aumenta quella sui trilocali. Queste ricerche seguono anche una logica che sta cambiando sia nelle generazioni attuali che in quelle che vengono. La ricerca della casa non è più legata a dei fattori oggettivi e classici, o almeno non è più solo quella. Non, non, non, non basta più solo il budget, che chiaramente è fondamentale nelle ricerche, è anche la prima domanda che, che poniamo sempre a, a, a, agli acquirenti ma cercano anche di allineare i propri stili di vita, cercano appunto la vicinanza a, eh, ai parchi per tutti i runner che ci sono, la vicinanza a, a, a, alle, alle metre, ai mezzi pubblici, proprio nella necessità di cambiare il loro modo di lavorare. Sempre di più e di, e di vivere, sempre di più si vuole ridurre l'utilizzo della macchina, l'utilizzo del, del, di, di altri mezzi privati a vantaggio, nelle grandi città, soprattutto, di mezzi di pubblici di movimentazione. Sono queste le nuove ricerche che spostano i nostri eh, utenti. Nella stessa logica, appunto, abbiamo chiesto ai clienti: se avessero la bacchetta magica, come vorrebbero intercettare questa nuova domanda? Però direi di iniziare un po'... Ma, infatti ti volevo chiedere, Giorgio, l'idea è bellissima, a me è piaciuto tantissimo. Io, della verità, sono rimasto molto, molto sorpreso dai risultati, per certi <ride> versi, per altri no. Volevo sapere tu cosa ne pensavi. ne pensavi. Allora, credo che il tema di sinergia abbia preso in pieno. Digital transformation, trasformazione digitale, eh, come ha detto Paolo, è un momento che non segue solo le tecnologie, ma segue un approccio verso un nuovo mondo, segue una nuova comunicazione, segue la necessità di integrare tutte queste realtà in una nuova omnicanalità, quindi non ci deve essere più appunto una differenza la realtà e il digitale, ma ci deve essere sempre di più questa integrazione nell'obiettivo comune di raggiungere sempre i propri clienti nel, nel comunicare e nel raccontare con maggior qualità. Perché quello che viene sempre più richiesto anche dagli utenti è proprio questa, la qualità. La qualità. Voi avete fatto dei cambiamenti importanti all'interno di Casa.it, vero? Come sai bene, sì. Eh, sosteniamo i clienti, eh, gli agenti immobiliari, non solo con la tecnologia, ma anche con eh, altri mezzi che gli permettono di arrivare sempre più vicino e sempre più diretti ai loro clienti. E la qualità del contenuto è un punto fondamentale, è, fondamentale. è fondamentale. Senti, commentiamo insieme la prima domanda, però prima volevo far dire a chi ci sta guardando in questo momento che potete farci le domande anche voi, io le leggerò, vediamo se alla fine dell'intervento riusciamo a <ride> leggere le domande e sono davvero curioso di capire un attimino i vostri commenti quali sono. Iniziamo con la prima Giorgio? Partiamo! Andiamo, prima domanda, i risultati del sondaggio presentati ovviamente da noi due, ma Poco conta, vediamo qual è la prima. Se avessi la bacchetta magica, renderei la mediazione obbligatoria per legge, ridurrei il numero degli intermediari. Introdurrei i crediti formativi per continuare a esercitare la professione. Mi sembra un po' di essere all'Oscar. The winner is si is... stupiranno? cavolo allora sì sì assolutamente sì ridurre il numero degli intermediari 15% crediti formativi 37% e rendere la mediazione obbligatoria per legge 49% Giorgio Giorgio cosa ne pensi? Allora da un lato sono scioccato e dall'altro sollevato sono sollevato dal fatto che in pochi ambiscono a un'eliminazione di massa intanto e già questo è positivo <ride> Eh, sono abbastanza contento della percentuale del, dell'introduzione di crediti formativi perché chiaramente è proprio la logica per continuare ad andare verso la qualità quello che però effettivamente mi sciocca è che nella logica, avendo la bacchetta magica, avendo la possibilità effettivamente di migliorare, di, di, di semplificare il proprio lavoro e soprattutto l'arrivo, e il contatto verso i clienti, si cerchi di chiudersi a quello che si è adesso. Questo un po' mi... Giorgio, perdonami, però rendere la mediazione obbligatoria per legge non è possibile, diciamo che... Ma nessuno, non conviene ci, a nessuno non conviene, eh, ma così. se ci pensiamo in nessun mercato ormai i mercati tendono sempre di più ad aprirsi e la differenza lo fa proprio il contenuto e l'offerta che si dà al certo, servizio certo. quindi io penso che la, la formazione ma sia per il proprio lavoro sia per oggettivizzare appunto il proprio lavoro come punto di riferimento come diceva prima Rudy io entro in un'agenzia non per cercare la casa ma per trovare qualcuno che mi assista nel trovarla ed è questo che è la strada che che ora è 37 ma sono sicuro che negli anni crescerà. Ma di, di formazione, tu cosa ne pensi della formazione nel mondo degli agenti immobiliari? Sì, tu la, sì la perché, ma perché tu vivi più di me. Io sono convinto che la formazione è stata giusta, però io ah, lo chiedo a te perché ci vivi dentro tutti i giorni. Sì, ma Grazie innanzitutto, beh, come, come ben sai, come sapete io sono ambasciatore NAR, che è l'associazione degli agenti immobiliari americana qua in Italia. che... Conta eh, ovviamente eh, è presente in 85 paesi, conta più di 1.400.000 agenti immobiliari in tutto il mondo e si basa proprio su, su due cose. Il concetto è il codice etico condiviso, ovviamente, che tutela eh, i clienti degli agenti immobiliari e la formazione. Perché quindi esistono tanti percorsi, tante loro richiamano chiamano designazioni che sono dei corsi, un po' come se fossero le stellette, i gradi militari che loro mettono sulle, sulle giacche. Questo perché, per, per motivo che dicevi tu prima, perché l'unico modo per distinguersi sul mercato è quello di crearsi delle elevate competenze. Questi corsi sono, come vi ho detto, riconosciuti in 85 paesi al mondo e quindi di conseguenza sono, tra virgolette, i corsi standardizzati a livello mondiale, i migliori che ci sono in questo momento. Poi soprattutto arrivano dagli Stati Uniti e sappiamo che eh, gli Stati Uniti sono un po' più avanti rispetto a noi su tanti temi e quindi sì sono d'accordissimo con te crediti formativi negli Stati Uniti ad esempio mi viene in mente che l'agente immobiliare ogni due anni deve comunque ehm, fare un esame per mantenere eh, l'accesso alla professione quindi deve studiare e andare avanti a studiare nel corso della sua carriera professionale ovviamente c'è un esame preparatorio per diventare agente immobiliare che tra l'altro non è semplicissimo ancora di più se si diventa broker ci sono dei requisiti ancora più importanti quindi assolutamente con me di una porta aperta. Io credo, Giorgio, che l'ultima risposta, il 49%, la vedo un po', non so cosa ne pensi tu, un po' anacronistica. Sì, allora, un po' come dicevamo prima, attualmente nel mercato non è possibile, è anche un po' pigra se posso. Eh, dai. È anacronistica sì. perché attualmente appunto le limitazioni di legge, anzi con tutte le ultime leggi che abbiamo visto che hanno aperto i mercati non potrà più ripartire, ma appunto è vero che la legge che, che regola la professione degli agenti immobiliari è un po' vecchiotta bisognerebbe, sì. bisognerebbe riformarla, questo è vero però giustamente <ride> come hai detto tu, perché invece di renderla obbligatoria per legge non si mettono dei crediti formativi per appunto rinnovare l'abilitazione adesso magari mi odieranno perché però in un certo senso no, no, ma, è vero, è vero, ma è già tu tutti ragione. gli agenti, tutti i grandi professionisti già si formano, già lo fanno di per sé questa sarebbe una certificazione aggiuntiva della loro qualità dell'importanza di avere un punto di riferimento formato e competente anche perché in altri settori e altre categorie hanno già i crediti formativi da diversi anni da tanti anni quindi non vediamo il motivo no, infatti va bene, possiamo procedere Giorgio? La andiamo 4. a vedere la prossima, vedo, sono curioso non vedo domande oppure sì adesso do un'occhiata anche al tablet seconda, seconda domanda se avessi la bacchetta magica farei scomparire questa è bellissima farei scomparire le piattaforme di mediazione digitale, le agenzie immobiliari di derivazione bancaria, sorrido perché siamo, eh, siamo rimasti un pochettino indietro qua, gli abusivi della mediazione. Oh, fantastico. The winner is? Temo di sapere la risposta, ma ne sono abbastanza ok. Gli abusivi sì. della mediazione, 74%. Beh, qua, insomma... Eh, Diciamo che hanno, hanno, hanno pienamente ragione gli agenti immobiliari, eh? ma forse ritorniamo un po' anche alla domanda precedente, cioè il fatto sì. di, di creare un percorso qualificato professionale. Sì, credo che si confermi un po' la logica anche vista prima. Fortunatamente, le piattaforme di mediazione digitale è il, la voce meno scelta. Le agenzie di, immobili di immobiliari di derivazione bancaria, dal mio punto di vista, sono agenzie vere e proprie alla fine, che si appoggiano a una realtà diversa. Gli abusivi della mediazione effettivamente, ma anche dal punto di vista di acquirente e venditore, eh, sono un problema. Ma da che punto di vista? Non garantiscono la qualità che può garantire un agente abilitato. E ancora di più, appunto, una certificazione, la possibilità di formazione, l'attenzione sulla qualità, che dicevamo prima, noi cerchiamo di sostenere e supportare con indicazioni, sono la strada per tutelare la, il mercato, e in un certo senso escludere in automatico gli abusivi, perché la differenza tra un agente esatto. immobiliare e un abusivo deve emergere, l'utente e il cliente, l'acquirente è sempre più informato, è sempre più esperto, se ne rende conto di questa differenza. Quello che conta è il percepito dell'utente finale. Sì, dal mio punto di vista sì, perché è il nostro mercato, è colui che appunto ci sceglie, perché sceglie prima noi. Per, per affidarsi alla casa ricordiamo che l'acquisto della casa in molti casi avviene una o due volte nella vita ed è un momento fondamentale delicato anche delicato privo, no, ricco di rischi se ci pensiamo ci sono tante di quelle conoscenze legali, strutturali da sapere che una persona non può avere e per questo si può affidare e un abusivo della mediazione da questo punto di vista viene escluso proprio perché non può garantire questa qualità dai da questo punto di vista come come allora, ti approcci al mondo? Io sono d'accordo con gli abusivi della mediazione, ma ripeto, ci ricolleghiamo un po' alla, alla domanda precedente, quindi ehm, andrai oltre. La piattaforma di mediazione digitale mi ha incuriosito, perché l'avete messa nelle opzioni. Sicuramente qua mi ricollego anche un po' a quello che scrive Fabio Burlando nelle, nelle domande eh, che appunto parla di mediazione di parte, sicuramente la mediazione digitale in qualche maniera sta cambiando le regole del gioco, non lo vediamo solo qui, lo vediamo anche negli Stati Uniti dove la stessa NIR sta iniziando ad avere dei problemi per il riconoscimento delle provvigioni delle parti. Questo è, è, è emblematico. Le sono già più avanti di noi, stanno già incontrando sì. nuove difficoltà. Nuove difficoltà, proprio perché già lì, sono arrivati da diverso tempo, già le eh, agenzie di mediazione digitale. Qua in Italia, ormai sarà due anni che ci sono, credo, ehm, ma comunque in qualche maniera sono destinate un po' a minare, cambiare le regole del gioco da questo punto di vista e introducendo quello che dice Fabio, Fabio burlando online, eh, la mediazione di parte, mm. che in Italia non... Viene fatta? No, abbiamo un mediatore, se ci pensiamo, dalla parte di acquirente, di venditore. E le piattaforme, dal mio punto di vista, sono un'aggiunta. Stanno nascendo adesso come chiaramente strutture indipendenti che sono in grado di garantire tutto il funnel, tutto il flusso. Ma per qualsiasi agente immobiliare, se ci pensiamo, la piattaforma di mediazione digitale, come potrebbe essere anche già 10-20 anni fa, in un certo senso, nell'antecedente, l'MLS che cercava appunto di eh, aggiungere uno strumento in più per sempre dare soddisfazione a chi cerca, ai nostri clienti, all'utente di semplificare, di aumentare quelle che sono le possibilità e le opportunità quindi io credo che eh, appunto questo dimostri quanto che anche se da poco tempo la mediazione digitale è sul mercato non venga vista come un problema ma venga vista proprio come un supporto cui studiare, conoscere ed entrarci assolutamente sì le agenzie immobiliari di derivazione bancaria sinceramente quando l'ho visto mi sono messo un po' a sorridere perché c'è qualcuno che nel corso del tempo ha creato il mostro e invece poi questo mostro come, come del resto anche in Europa ma anche in altri paesi si è sgonfiato in maniera naturale direi. È un passaggio un po' logico nel mondo bancario, ricco di immobili e tutto il resto, di creare una derivazione immobiliare appunto. che Ricordo dal mio punto di vista sono agenzie immobiliari a tutti gli effetti, formate da agenti immobiliari certo, abilitati certo, assolutamente, assolutamente. e strutturate, anzi eh, le banche da sole non hanno potuto. Se sono riuscite a creare questa è perché hanno acquisito le competenze prendendo proprio lasciando lo sviluppo ad agenti immobiliari assolutamente sì sono d'accordissimo con te non abbiamo tantissimo tempo cioè, ma giusto velocemente Armando Sacco che saluto tra l'altro ci dice che manca l'MLS come opzione in queste, in queste slide <ride> però non è far scomparire in questo caso l'MLS <ride> ma farlo comparire all'interno dei processi produttivi degli agenti immobiliari quindi in agenzia immobiliari quindi andiamo oltre è una battuta ovviamente la mia se avessi la bacchetta magica ultima, ultima domanda vorrei sapere chi saranno i miei clienti di domani come essere più visibile nel mercato cosa devo cambiare per garantire produttività alla mia azienda oh fantastico, bellissimo mi è piaciuta tantissimo questo, questa bacchetta magica vediamo quali sono i risultati the winner is cosa devo fare per garantire la produttività alla mia azienda Giorgio beh allora tra le domande tra le risposte ci sono punti di, di sollievo. Come essere più visibile nel mercato è una voce molto bassa. Sono contento perché vuol dire che casa Casa.it fa bene il suo mestiere, che la visibilità è già alta. Come devo cambiare per garantire produttività alla mia azienda è chiaramente la voce più alta. Eh sì, ma qua potremmo rimanere ore e ore e ore a parlare di questo tema. Giorgio. Sì, e dall'altro lato mi stupisce un po' la dicotomia tra l'ultima risposta e la prima, perché una delle... Fasi di cambiamento per appunto garantirti produttività magari non oggi ma continua nel tempo è proprio iniziare a pensare a chi saranno i miei clienti di domani Assoluto, sono d'accordissimo mi dispiace che sia così bassa perché proprio è una delle migliori strade anzi per rispondere a quello che ha detto prima paolo Iabichino, perché perché stavo pensando anch'io dalla a alla v ok di vendita ma la z cos'è l'ha tirato fuori prima rudy secondo me la z che è la z di generation z fra 5 anni, 10 anni, i nostri clienti, i nostri acquirenti diventeranno quei ragazzi che oggi usano un linguaggio diverso. Non vanno su Facebook perché è per cinquantenni. Hanno un vocabolo dei toni diversi. Noi però, a malapena sappiamo dove sono e ancora non abbiamo iniziato ad interagire. Questo, secondo me, è il punto più importante che adesso dobbiamo andare a vedere. Come ottimizzare la redditività? Dobbiamo guardare nel futuro. Stiamo parlando di digital trasformazione. Però attenzione che i clienti di domani non aspettano solo delle tecnologie, perché la tecnologia per i clienti di domani è già integrata nella loro vita. Non si aspettano di vedere eh, nell'agenzia un, un modo di comunicare e sui social, attraverso il digital marketing, attraverso tutti gli altri canali, un modo diverso. Perché per loro è omnicanalità. Quello che trovano nella realtà è la stessa cosa che trovano nel digitale, perché il digitale è realtà. E quindi in questo caso, secondo me, dove vedo che ci sarà molto da lavorare, ne sono molto contento, parlare proprio con i clienti di domani sarà un modo per garantire la produttività, ma anche di adesso. Senti, punto 2. Come essere più visibile nel mercato? È un buon punto. Allora, anche qui... Sono contento da un punto di vista che le agenzie già adesso abbiano una visione chiara di come essere visibili, se mettono questo. Negli anni chiaramente eh, le agenzie supportate dai portali, ma anche con la formazione, perché è quello che gli ha dato la possibilità di essere più visibili, hanno capito secondo me dove essere visibili. Il passaggio che deve essere fatto adesso, perché la visibilità non la dà soltanto la voce, ma la dà la ricerca della persona, quindi sempre di più il mondo di chi ricerca punta al contenuto e alla qualità, certo. quindi essere più visibile al mercato, secondo me, torniamo al punto precedente, dobbiamo... Puntare sulla qualità e sulla formazione. Perché? Dopo ti chiedo che novità ha <ride> a casa.it nel prossimo imminente futuro. Io ti faccio concludere su questa slide perché non abbiamo tantissimo no, no. tempo. Hai detto proprio correttamente. Eh, la strada è proprio questa adesso. Dobbiamo supportare nel punto di essere visibili, ma non di aumentare la diffusione, aumentarne i canali, eh, ma ottimizzare la comunicazione che facciamo Rendere più frequente un contenuto di interesse e di qualità per l'utente. Questa è proprio la strada che vogliamo seguire, su cui supportiamo anche sempre i nostri clienti. Vuoi fare una chiusura sull'ultimo punto? Cambiare e garantire la produttività. Cosa che non va nelle agenzie immobiliari adesso? Secondo me eh, non è che c'è qualcosa che non va. Ma come sempre c'è un'overinformazione anche, perché noi diciamo appunto comunicare, comunicare con qualità e lo fanno tutti, però c'è overinformazione sul mercato. La difficoltà secondo me per l'agenzia adesso è prendere appunto questa informazione. Si parla di big data, big appunto, c'è troppa informazione a volte se non si hanno gli strumenti, la decodifica, il. La competenza appunto di qualcuno che sappia filtrare queste informazioni, ma soprattutto trasformarle per applicarle, non si riuscirà mai a trovare uno spinto di, di, di, di aumento della produttività. Quindi la logica è proprio quella, andare a intercettare le informazioni giuste per applicarle. Bellissimo. Allora, prima di chiudere, volevo salutare chi ci ha fatto le domande, Alex Foglino, Vito Antonio Spinelli, eh, Armando Sacco, Luciano Pavone, Rossella eh, Consolini. Eh, Libero Ranaldo eh, eccetera io però vorrei rimandare Giorgio eh, loro coloro che hanno fatto queste domande delle risposte che poi gli daremo in seguito perché veramente richiedono delle risposte molto <ride> articolate. molto articolate, e argomentate quindi non possiamo in questo momento abbiamo veramente pochissimo tempo. Ultima domanda ti ho anticipato prima quali sono le novità di Casa.it? So che ne avete Casa, sì, chiaramente siamo un portale, ma siamo anche un partner tecnologico e formativo. E appunto su questo una delle più grandi novità di adesso è appunto il focus che abbiamo sulla qualità dei contenuti. Pensiamo che creare una conoscenza e una competenza attraverso i workshop e i webinar che facciamo, ormai sono diventati webinar per il periodo un po' meno workshop, e, essendo consapevoli di tutte quelle che sono le dinamiche che stanno anche dietro semplicemente a un piccolo testo scritto, questo per far sì che cosa? Per far sì che cosa che dall'altra parte ci sia appunto la possibilità di cogliere quello che è contenuto con interesse. Perché noi stiamo comunicando a qualcuno che deve leggere, non conta quello che tu dici, ma conta quello che l'altro capisce, conta come l'altro che viene stimolato e quindi quello che stiamo facendo adesso è appunto questo, eh, abbiamo ottimizzato il nostro algoritmo di ricerca puntando sempre di più sulla qualità, qualità certo. supportiamo i nostri clienti su questo, spieghiamo cos'è la qualità, perché è facile dire qualità, ma cos'è la qualità per un portale? Basta entrare in casa e lo si scopre. Io voglio ringraziare ovviamente Casa.it per questo bellissimo, questa bellissima idea del sondaggio. Mi è piaciuta tantissimo e spero sia piaciuta tantissimo anche a chi ci sta, chi ci sta guardando. Gli agenti immobiliari so che sono in tantissimi. Giorgio, grazie per essere stato con tanto, noi. Io vi rimando. A dopo, più tardi, rimanete qua sempre con noi. Sinergie Day, a tra poco. Grazie. Ciao a tutti, grazie.